Che la pace del Signore sia con tutti quanti voi carissimi ascoltatori, in questo nuovo video andremo a parlare del numero 666. Su questo numero nel corso dei secoli sono state fatte grandissime speculazioni, speculazioni di ogni tipo, ma in questo momento, attraverso questo breve video, scopriremo assieme che cosa rappresenta per davvero questo numero. Nel contesto di Apocalisse, capitolo 13, quando ci viene presentata la seconda bestia di Apocalisse capitolo 13, ad un certo punto al versetto 17 e 18 ci viene detto, e che nessuno potesse comprare o vendere se non chi aveva il marchio o il nome della bestia o il numero del suo nome. Qui sta la sapienza, chi ha intendimento conti il numero della bestia perché è un numero d'uomo e il suo numero è 666 il numero 666 è il numero della bestia che viene anche descritto come un numero d'uomo collegato al nome della bestia e anche a quello che è il marchio della bestia di cui parleremo nei prossimi video nelle prossime presentazioni perciò rimanete collegati ebbene questo nome della bestia associato al numero della bestia 666 questo nome voglio che capiate che comprendiamo tutti quanti che non ha a che fare con un nome di persona sebbene venga anche associato al numero d'uomo ma il nome all'interno delle profezie all'interno in modo particolare del libro di Apocalisse il nome rappresenta un titolo un titolo un titolo viene associato che viene dato in questo caso ad un uomo a una persona che dice di avere autorità o al quale gli uomini danno una certa autorità nel contesto del falso sistema religioso della bestia la bestia abbiamo visto e abbiamo studiato assieme che rappresenta il potere papale il sistema cattolico romano all'interno di questo sistema viene attribuito ad un uomo in particolare il figlio della perdizione, l'uomo del peccato, viene attribuito un nome o per meglio dire un titolo che coincide, che corrisponde al numero 666. Ma andiamo a dimostrare biblicamente che il nome nella parola di Dio, nel libro di Apocalisse in modo particolare, coincide con un titolo e non con un nome di persona. Quando ci, ad esempio, rivolgiamo a Gesù, e vediamo come il libro dell'Apocalisse chiama Gesù. Vorrei che andassimo a vedere Apocalisse capitolo 19 e leggessimo assieme il versetto 16 per capire che il nome, in questo caso riferito a Gesù, coincide e corrisponde non al nome Gesù ma corrisponde a un titolo associato a Gesù. Andiamo a vedere assieme Apocalisse capitolo 19 il versetto 16 ci dice e sulla sua veste. E sulla coscia, Gesù, portava scritto un nome, il re dei re e il signore dei signori. In questo caso, per quanto riguarda Gesù, questo nome che gli viene attribuito non è il suo nome di persona, quindi Gesù, ma il nome che gli viene attribuito è in realtà un titolo, il re dei re, il signore dei signori. La stessa cosa vale anche per quanto riguarda la bestia. Per quanto riguarda il nome della bestia, che coincide, che corrisponde a un numero d'uomo. E questo numero è il 666, il numero della bestia. Qual è allora il nome, o per meglio dire il titolo della bestia, di questo sistema papale, che viene attribuito in modo particolare al capo, al rappresentante per eccellenza, il papa, che coincide con il numero 666, ebbene durante il Medioevo papale. Durante la supremazia papale vi era un titolo in modo particolare, un nome della bestia, un titolo di questo sistema papale attribuito al Papa stesso, che coincide proprio al numero 666. Ricordiamoci che il papato, il sistema cattolico romano, trae le sue origini dall'impero romano, dalla lingua latina, dall'alfabeto latino, che, se ci ricordiamo, ogni lettera dell'alfabeto latino ha un valore numerico. Le lettere dell'alfabeto hanno anche un valore numerico, perciò andando a vedere quello che è stato il titolo principale del Papa Attribuito al Papa, al capo, al rappresentante di questo sistema bestiale, capiremo anche che quel titolo coincide, corrisponde proprio al numero in lettere romane, in numeri romani, coincide proprio al numero 666. Voglio mostrarvi proprio in questi momenti quello che è il titolo per eccellenza del papato, del papa, in modo particolare durante il tempo del medioevo papale. E questo titolo che gli veniva attribuito era Vicarius Filii Dei. Se andiamo a fare la somma di ogni lettera latina, in numeri romani scopriremo che questo titolo Vicarius Filii Dei sommando ogni lettera in numeri romani, coincide proprio e corrisponde proprio a un numero d'uomo, al numero della bestia, il numero 666. E ricordiamoci anche che il nome della bestia o i nomi attribuiti alla bestia in Apocalisse 13 al versetto 1 sono nomi di bestemmia. E sapete, questo titolo in modo particolare, vicarius fili dei, è un nome, è un titolo di bestemmia. Ebbene sì, perché l'uomo cerca di sostituirsi a Dio. L'uomo cerca di sostituirsi a Cristo Gesù. Il titolo vicarius fili dei significa letteralmente il vicario o il sostituto del figlio di Dio. Che cosa cerca di fare il papato? attraverso il suo rappresentante massimo il papa vuole sostituirsi all'autorità di cristo del figlio di dio vuole sostituirsi all'autorità della parola di dio innalzando tradizioni umane vuole sostituirsi direttamente a dio questo è quello che satana ha cercato di fare fin dall'inizio di questo gran conflitto carissimi questo è il gran conflitto e questa è la cruda verità che sempre trionferà prendiamo una posizione per la verità e rimaniamo fermi in essa. Dio ci benedica perché il Signore viene presto. Maranata.